Ok, uh, riprendiamo da dove eravamo rimasti la volta scorsa. Cioè, la volta scorsa eravamo rimasti con l'idea per voi di provare a risolvere l'esercitazione 2, ok? Avete avuto 20 sca minuti scarsi in aula per provarci, più il tempo che siete riusciti a ritagliare a casa. L'idea di oggi è quella di vedere una soluzione di, questo, di questa esercitazione, ve l'ho già caricata online, vedrete che è una soluzione abbastanza rifinita, quindi in realtà ci sono dentro una, tutta una serie di concetti e di soluzioni singole che sono un po' più complessi di quello che avete visto sinora, ma l'idea di, di presentare la soluzione oggi qui era proprio quella, quindi vedere come si risolveva l'esercitazione e imparare qualcosina di nuovo. Quindi oggi facciamo così, risolviamo l'esercitazione 2, vediamo le cose nuove che eh, trovate nella soluzione online, dopodiché vediamo il testo dell'esercitazione 3 e cerchiamo di fare come la volta scorsa, quindi se riusciamo ad arrivare velocemente a conclusione della soluzione dell'esercitazione 2, avete di nuovo 20 minuti e mezz'ora per iniziare a provare a risolvere la 3 e poi la volta prossima vediamo come si risolve, altrimenti la volta prossima vi lascio all'inizio, mezz'ora, un'ora per provare da soli e poi vediamo la soluzione, ok? Quindi l'idea è sempre di procedere così, prova da soli e poi proviamo a fare la soluzione assieme. Nell'esercitazione prossima, non questa che risolviamo oggi, è richiesto l'utilizzo dei DAO e del Server MySQL. Quindi voi provate a iniziare a scaricarvelo se usate il vostro computer, a installarlo, dovreste avere un po' di istruzioni che vi ha dato il professor Corno avete i video dell'anno scorso quindi provate a fare l'operazione di scaricare e installare MySQL, servizio più Workbench se avete dei problemi segnatevi che così la volta prossima li risolviamo appena iniziamo la lezione, ok? in modo da essere operativi subito questo perché dubito entro oggi di riuscire a risolvere quei problemi se ce ne sono già ok? allora Proviamo a rileggere un secondo il testo di esercitazione che ormai sappiamo a memoria, così vediamo come si, come si poteva risolvere, quali erano i problemi in gioco e quali erano le possibili soluzioni. E perché vi ho presentato una certa soluzione piuttosto che un'altra. Allora, l'esercitazione... È sempre la stessa della prima volta, quindi è sempre il nostro messaggio su forum in cui non abbiamo nessun problema a verificare se l'utente è valido o no, perché supponiamo che sia valido, e in cui i vincoli sul messaggio sono sempre gli stessi, quindi sappiamo già come scrivere il codice di verifica sostanzialmente. La difficoltà aggiuntiva che c'era questa volta era quello di iniziare a pensare questo problema e a risolverlo sotto forma di paradigma MVC, quindi. Ragionarlo e risolverlo utilizzando il modello View Controller. Avevamo anche fatto una pensata su quali erano le parti coinvolte, ce le rinfreschiamo velocissimamente. Questo, e avevamo detto che. essenzialmente c'erano tre grossi componenti, tre grosse pagine che dovevano entrare in gioco nella nostra soluzione, di cui due erano delle viste e una era un controller, con l'idea che il controller controlla tutto il, il flusso di elaborazione delle informazioni, quindi prima richiesta, il controller si deve accorgere che è una prima richiesta in qualche modo, e questo vedremo è uno dei punti critici, se una prima richiesta forward la richiesta alla view post message, la quale si occupa di visualizzare il form vuoto, a questo punto l'utente sul suo browser compila il form, schiaccia invia, i dati vengono inviati di nuovo al controller, due possibili casi, diciamo tre possibili casi, uno, il nostro utente è un po' utonto, piuttosto che utente, quindi schiaccia invia direttamente senza compilare nulla. E qui ci ritroviamo nel punto critico, dove dobbiamo capire come distinguere questo caso dal caso della prima richiesta, perché in entrambi i casi non abbiamo dati, cioè, i nostri bin saranno vuoti, okay. quindi questo qua è il caso rognoso da risolvere. Gli altri due casi sono messaggio con dei dati ma sbagliati, oppure messaggio corretto entrambi sono più semplici perché sappiamo già gestirli quindi il messaggio con dei dati sbagliati il nostro codice di validazione a un certo punto rivelerà un errore quando questo errore è stato rilevato in una, in una uh, posizione precisa semplicemente il controller farà di nuovo la forward alla view post message questa volta riempendo l'error bin con i dati necessari a identificare l'errore e identificare il punto in cui l'errore è avvenuto okay? nel caso invece in cui il messaggio sia tutto corretto semplicemente il controller farà una forward alla vista che consente la preview del messaggio e in quella vista recupereremo i dati relativi al messaggio dal message form bin okay? quindi questo molto molto rapidamente è tutto il giro di messaggistiche interazioni che ci sono fra questi tre elementi principali ora detto così sembra molto semplice nel senso mi siedo al computer preparo tre belle pagine JSP e due bin e me la sono tolta più o meno ok? più o meno perché intanto ci sono alcuni problemini il più grosso dei quali l'abbiamo appena citato adesso vediamo come si risolve è distinguere il caso in cui questo bin qua è vuoto perché per quale motivo può essere vuoto il bin? Essenzialmente, uno, perché sono nel primo caso, prima richiesta, quindi il bin è stato creato da Tomcat, e quando Tomcat crea un bin lo crea vuoto. Okay? Due, in realtà io sto arrivando da, dalla View, l'utente ha schiacciato in via, ma senza compilare nessun campo. Allora in quel caso Tomcat crea il bin vuoto. Poi ci sarà un asset property asterisco che cerca di riempire quel bin, ma non ci sono dati. Ok? Alla fine di queste operazioni otterrò nuovamente un bin vuoto. Allora come faccio a distinguere? In quale caso sono? Perché in entrambi i casi il bin è identico. È un'istanza di message form bin con tutti i campi a virgolette virgolette. Ok? Quindi il vero problema è che ho di fatto due bin identici, ma devo riuscire a distinguere le due situazioni. La soluzione che vi ha presentato il professore in aula è un primo passo di soluzione vi spiego perché è un primo passo è un primo passo che dice vabbè, non è un problema io in realtà nascondo nel form un campo oppure utilizzo un campo del form per verificare se l'utente ha premuto invia oppure no. Come faccio? Beh, Prendo la richiesta e gli dico get parameter name ad esempio username. se c'è quel parametro sono passata attraverso il form, anche se il parametro è vuoto. Se non c'è nessun parametro, vuol dire che sto arrivando diretto sulla prima richiesta. Ok? Vi ricordate che il professor Vi ha sempre messo con l'istruzione request get parameter un campo del form. Questo va benissimo, funziona, ma ha uno svantaggio. Immaginate di avere mille form, perché voi non state lavorando su un esempietto così, ma state lavorando su un gestionale di un'azienda. Per ogni form dovete mettere quell'istruzione ed assicurarvi che il campo che prendete abbia lo stesso identico nome del campo del form. Quindi, se voglio controllare se un form di login esiste, il campo sul form si chiama username, request.getParameterUsername. Immaginate questo moltiplicato per mille: quante possibilità di errore vi dà? Perché una volta scrivo nome e in realtà avevo messo name. L'altra volta sto scrivendo di fretta, scrivo names, e in realtà era solo name ma senza la S. Quindi ogni controllo è passibile di errore. ok? Quindi pur funzionando, pur permettendomi di riconoscere da che parte sto arrivando, di fatto introduce una debolezza. Quindi l'idea è, dobbiamo risolvere il problema allo stesso modo, andando a vedere la richiesta, perché l'unico modo che abbiamo per capire se sto arrivando dalla prima richiesta oppure dalla sottomissione del form e leggere che cosa c'è nella richiesta, ma dobbiamo inventarci un modo per evitare di fare errori, di battitura essenzialmente, ok? Questa è l'idea. Da qui vediamo adesso qual è la soluzione vera e propria. Se avete domande o vi siete persi a metà del discorso, fermatemi, ok? Allora. apriamo il nostro progetto Allora, voi, quando vi scaricherete la soluzione, troverete un progetto relativamente complesso. Adesso vi spiego quali sono le parti e vediamo che cosa fanno. Allora, tutta questa sbrodolata qua è la soluzione al nostro problema. Vedete che intanto qualcosina è cambiato. Noi ci aspettavamo tre pagine, in effetti tre pagine ci sono, sono queste tre qua, però in compenso dove ci aspettavamo due bin ci ritroviamo con ben 5 classi Java quindi qualche modifichina c'è stata ok allora cerchiamo di capire perché proviamo a seguire la nostra logica quindi noi arriviamo prima richiesta il primo elemento che incontriamo è il controllore quindi la do post message okay? allora andiamo a aprire la do post message e vediamo come è fatta Allora, facciamo così, perfetto. Allora, la dopo-smessage inizia. Vabbè, c'è una prima parte di dichiarazione di dipendenze che di fatto Eclipse ci autocompila o comunque impariamo a compilare con calma. Dopodiché, ci sono le due istruzioni che ormai conosciamo bene che ci permettono di utilizzare i bin. Giusto? Ci sono due use bin, una per i dati che arrivano dal form e una per l'error bin. E infatti, vedete, c'è. Use bin id che è l'identificativo che usiamo all'interno del controller per accedere al bin, che sarà ad esempio PostMessageFormData, che sarebbe i dati del messaggio relativo al form, ed è di tipo uh, MessageFormBin, okay? quindi è quello che ci aspettavamo, ha come scope la richiesta, quindi questo bin nascerà. Alla, quando arriva una nuova richiesta e morirà quando quella richiesta è stata trattata, okay? quindi muore tendenzialmente sulla vista, perché la richiesta, se ci ricordiamo lo schema, arriva sul controller e viene forwardata o su una vista o sull'altra, arrivati sulla vista utilizzeremo i dati del message for bin e dopodiché quel bin lì morirà, okay? morirà significa che non sarà più utilizzabile. Stessa cosa per l'error bin, vedete che qua sotto c'è un error bin che è di tipo form error bin e anche lui ha scopo di richiesta, ok? Quindi sono i due bin che ci aspettavamo. Poi notiamo che qua, su questa riga qua, c'è la nostra famosa set property asterisco, questo ci permette di prendere tutti i campi che sono stati compilati ipoteticamente nel nostro form e uno per uno andare a richiamare il setter avente lo stesso nome del campo quindi se io ho un campo name quella set property chiamerà set name e gli passerà come valore il valore associato al campo name Ok? quindi nel nostro caso se il form è formato come l'altra volta che aveva username, title e message body la set property asterisco farà set username col valore del campo username set title col valore del campo title, set message body col valore del campo message body. Ok? A valle di questi set, se sono arrivati dei dati, quindi se l'utente aveva riempito il form, le variabili interne del bin saranno riempite con username, title e message body. Ok? Quindi quando noi entriamo qua all'interno della parte esecutiva, cioè della parte che esegue delle istruzioni, se l'utente ha compilato il form, ci aspettiamo che ci siano dei dati all'interno del message form B, ok? Questo in generale. Allora, vedete che qua io vi ho messo un bel commentone che dice controller. Cioè questa pagina qua non visualizza niente. Non vedrete un out qui, oppure un pezzo di HTML, niente. Questa qua fa controller, quindi è semplicemente il codice Java che decide dove mandare la richiesta, ok? Non guardiamo ancora i dettagli, guardiamo la sostanza, la sostanza dice che ci sono due scelte, ci ricordiamo che c'erano le due frecce, no? quindi se c'è qualcosa che non va o se è la prima volta torna indietro alla view post message, altrimenti va avanti. E infatti guardate qua, nella soluzione c'è una prima parte che dice, va vale avanti, message preview, jsp, e un'altra che dice vai indietro view post message, jsp, quindi ci sono due forward, uno avanti e uno indietro, quello che fa il controller è decidere quando le due vengono utilizzate, quindi quando andare avanti e quando andare indietro, quando andare avanti è facile, quando va tutto bene, ok? quello che è difficile è quando e come andare indietro, perché abbiamo sempre questo problema che non sappiamo riconoscere se il bin era vuoto perché Tomcat l'ha creato così, o se è vuoto perché l'utente non ha compilato nessun campo. Okay? Allora, per farci aiutare a risolvere questo problema ed evitare tutte le volte di scrivere una request.getparameter, che è passibile di errore, nella soluzione che vi ho dato vi ho costruito un po' di infrastruttura, cioè un po' di classi di aiuto che vi semplificano la vita e che potete poi riutilizzare nelle soluzioni successive. Okay? Quindi le classi che adesso vediamo non dovete riscrivervele tutte le volte, ve le portate avanti di soluzione in soluzione. Di fatto sono una piccola libreria che vi aiuta nella soluzione di problemi simili a questi. Okay? In particolare, la struttura della soluzione è questa qua. Adesso fatemi richiudere questo qua un attimo. Voi ogni qualvolta che dovete trattare un form, avrete un BIN corrispondente ok? fin qui non ci piove ogni qualvolta dovremo trattare un, un form avremo il suo BIN avremo il problema di capire se quel BIN lì è vuoto perché l'utente ha premuto in via senza riempire i campi oppure se è vuoto perché siamo arrivati la prima volta di sopra. ecco che possiamo provare a iniziare a risolverci questo problema che è ricorrente utilizzando una soluzione generale che può essere anche lei ricorrente come? Beh, partiamo da un assunto, diciamo, un momento, tutti i bin che trattano un form, indipendentemente da come sono fatti, hanno una caratteristica comune, che sono bin riferiti ai dati di un form, ok? Quindi, se io devo fare un'operazione comune, cioè verificare se quel bin è, stato, è vuoto perché è stato riempito con dati vuoti, oppure perché è la prima volta che è stato creato, è molto utile risolvere quel problema una volta per tutte, dopodiché tutti i bin che tratteranno form erediteranno, notare la parola, erediteranno, la soluzione a questo problema. Quindi l'approccio è dire, momento, non facciamo solo un message form me, bin, facciamo un padre di tutti i bin di form, ok? E mettiamo la soluzione all'interno del padre, in modo tale che poi mi basta sottoclassare il padre, estendere il padre, e automaticamente eredito la soluzione, ok? Quindi vedrete qua che c'è questo form bin, questo form bin è il padre di tutti i bin che rappresentano i dati di un form ok? e questa è la libreria che inizio a darvi ok? quindi questo qua ve lo potete poi riutilizzare, che cos'ha di particolare? intanto guardate questa parola chiave, abstract questo non è un bin vero e proprio questo qua è un padre ma non può esistere da solo, deve esistere un figlio, ovvero sia Tomcat, quando andrà a creare il message for bin gli sempre solamente un figlio di FormBin, ma non potrà mai istanziare direttamente FormBin, ok? Quindi questo qua definisce le operazioni comuni, ma senza poter essere istanziato, ecco perché è abstract. E che cosa ci dà in più, perché lo facciamo? Beh, perché ci definisce in pratica alcune funzioni che ci tornano utili. In particolare ci definisce due funzioni semplicissime, che sono valido, non valido, ok? Valido, ritorna il valore di una variabile interna di tipo booleano, vedete qua sopra, booleano, ok? Non valido, e quindi sarà isvalid, controlla se valid uguale a true, set valid, imposta valida a un valore che sarà valid, true o forza, a seconda che sia valido o non valido. Poi dice già, facile, ma potevo farmelo nel mio bin. Allora questo impone che tutti i bin di form abbiano un controllo di validità okay? e quindi ho messo un piede nella soluzione, ho iniziato a dire va bene, in realtà il bin non è un bin semplice, ma è un bin che può essere valido o non essere valido ok? cosa vuol dire valido e cosa vuol dire non valido? Vabbè, per noi valido vuol dire che i dati al suo interno sono corretti quindi ci sono e rispettano i requisiti okay? non valido vuol dire che non rispettano i requisiti. Secondo voi, quando io arrivo con la prima richiesta, qual è lo stato di quel bin? Sarà tendenzialmente non valido. Vedete che lo, sta, lo metto a false nel costruttore. Okay? Sarà non valido, perché non l'ho ancora controllato. Okay? Quando ho controllato che va tutto bene, quello lì diventerà valido. Quindi ho il mio primo ferretto, la mia prima leva per capire se lì dentro c'erano dei dati che andavano bene o no da solo non basta perché ancora non mi risolve il problema bin vuoto che arriva perché Tonka l'ha creato oppure che arriva perché ho schiacciato in via con i tanti vuoti però in ogni caso ho iniziato a definire uno scheletro quindi io saprò che tutti i bin che trattano i dati di un formulo dovranno avere un metodo valido o non valido c'è ancora un metodo in più che è questo qua, che vedete che è dichiarato diversamente. Allora, mentre il metodo isValid e setValid è implementato a questo livello, quindi io non devo più scriverlo per tutti i bin che estendono questa classe, ok? perché è già pronto. Eh? Io dovrò semplicemente occuparmi di impostare il flag a valido o non valido. Però i metodi per impostarlo o per leggerlo sono già forniti. Questo qua invece impone alla sottoclasse di esporre un metodo che si chiama isenti cosa vuol dire? vuol dire che io come padre come nodo padre di tutti i bin che trattano dati di un form chiedo che tutte le classi che mi estendono abbiano il metodo isenti quindi ogni classe lo farà a suo modo ma dovrà darmi la possibilità di capire se quel bin è vuoto o no e quindi qui iniziamo a avere in realtà due punti che differenziano un bin normale da un bin di form un bin che rappresenta i dati di un form può essere valido e non valido, ma può essere vuoto. Okay? Quindi avrò un flag che mi dice è vuoto? Sì. È valido? e non valido? Con queste due cose posso iniziare a pensare di distinguere tutti i casi possibili. Okay? Se non altro posso distinguere il caso in cui è vuoto, quindi l'errore non è un errore su un campo ma è un errore generalizzato riferito all'intero form. Oppure il caso in cui non è vuoto, ma non è valido. Quindi c'è un errore ed è riferito a un campo ben preciso. Ok? Quindi sto definendo degli stati che sono generali per tutti i bin che trattano i dati di un foro. Questo è il primo scheletro. Il secondo scheletro, me lo trovate qua. Vedete qual è la differenza per distinguerli nella soluzione. Le classi che potete riutilizzare hanno come package il tipo lito, sistinfo e poi direttamente il nome del package. Le classi delle esercitazioni sono nel package lab, lab2, laboratorio e laboratorio 2. Quelle lì muoiono col laboratorio, le altre è bene che vivano, ok? E che passino da un laboratorio all'altro. Proviamo a vedere questo form validator, che cos'è? Beh, questo qua è un aiuto. Allora, noi abbiamo detto, stabiliamo uno standard per tutti i BIN che rappresentano un form devono poterci dire se sono vuoti o se sono validi ok? perché? beh, perché vogliamo accoggersi che cosa succede? come facciamo a accorgersene? beh, con qualcuno che ci dà una mano a verificare come sono fatti questi bin questo aiutante in java si chiama Helter nella fattispecie prende il nome di validator perché validator? perché si occupa di dato un bin di controllare se è valido o no se rispetta certi requisiti oppure no ok? Quindi quello che stiamo facendo è iniziare a implementare un pattern nuovo che si chiama il pattern del validator. Okay? Se voi cercate sul uh, il libro o sulla reference online di Core Java Enterprise, vedrete che c'è un pattern che vi dice che ogni controller si può avvalere di uno o più validator, quindi di uno o più aiutanti per verificare il fatto che un BIN sia corretto oppure no. Okay? In questo caso specifico noi... Di che cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di verificare che sia valido okay, e di capire se arriva dalla prima richiesta o da una richiesta con form vuoto. Ecco che allora il validator ci impone di avere due metodi, due funzioni che sono la prima validate, quindi dato Vediamo bene i parametri. Dato un bin che estende, vedete form bin, bin, quindi dato un bin di tipo form bin, quale? Boh, quello che voglio, una sua sottoclasse. Ok? E dato un bin di errore, valida, cosa vuol dire valida? Controlla il bin che contiene i dati del form, se ci sono degli errori, riempi il bin di errore. Ok? Vedete che è abstract. Questo validator qua è un validator generale, non impone come controllare, Beh, ma questo è ovvio, perché se domani devo validare il form di login, le regole saranno diverse dal form per l'invio di messaggi, ok? Quindi io non posso a priori immaginare una classe che sia in grado di validare qualunque form, io quello che posso dire è che tutte le classi che validano un form devono avere un metodo valida, ok? Che è esattamente quello che sto facendo qua. Un metodo valida che ha due parametri, il form da validare e il bin in cui memorizzare gli eventuali errori. La seconda caratteristica che do a tutti i validator è questa qua, non vi spiego i dettagli, preferisco spiegare la soluzione e poi vi dirò questa parte qua perché è un pezzettino di Java un po' più avanzato. Questa parte qua invece è implementata qua perché posso farla per tutti i validator, per tutti i form e dice è compatibile con questo si occupa di verificare che un bin di form sia compatibile con una richiesta cosa vuol dire che è compatibile con una richiesta? Quello che facevate voi voi facevate request get parameter chiedendo come parametro della richiesta il nome di uno dei campi del form ok? Questo metodo qua, che vi viene fornito con il capostipite del validator, si occupa di fare quel lavoro lì, ma lo fa in modo un po' più furbo. Al allora posto di dire, prendo un campo di cui conosco il nome, e verifico che sia presente nella richiesta, questo qua interroga il bin, quindi dice al bin, quali sono i tuoi campi? E il bin fornirà indietro un elenco di campi. Poi prende la richiesta e verifica che almeno uno di questi campi sia disponibile nella richiesta. Ok? Se almeno uno è disponibile, allora il bin e la richiesta sono compatibili. Cioè, chiamando la set property asterisco, almeno uno dei campi del bin verrà riempito. Ok? Quindi questa cosa qua, di fatto, sta facendo quello che facevate voi. Ma lo fa senza conoscere a priori come è fatto il form bin. Ok? Perché lui... A runtime chiede quali sono i campi e va a verificare che nella richiesta ci sia almeno uno di quei campi, ok? Quindi questa qua è la, la soluzione più brillante, al posto di mettere una volta, cioè tutte le volte che un form andrà a scrivere la request get correttamente, ho un metodo comune da chiamare, so che tutti i validatori di form che stendono in questa classe hanno a disposizione questo metodo, non mi resta che chiamarlo, ok? Allora proviamo a tornare adesso indietro al controller, vediamo come fa a accorgersi se il form è vuoto perché è stato creato così oppure perché ho premuto invia. Beh, adesso iniziamo a capire come mai qua la prima istruzione è form validator new message form validator. Ok? Non abbiamo ancora guardato come è fatto il message form validator, ma sappiamo che sarà il validatore specifico per il nostro form di invio messaggio, ok? e vedete che quando viene creato viene memorizzato come un form validator perché è una sottoclasse del nostro scheletro di quello che definisce questi due metodi dopodiché una volta che ho il validatore che cosa faccio? beh, primo passo controllo che sia compatibile il bin e la richiesta cioè controllo di fatto se sto arrivando dalla prima richiesta o se sto arrivando già da un giro attraverso una vista quindi vedete qua che dice se validator is compatible with post message from data request, quindi se il bin della richiesta è compatibile con la richiesta che mi arriva dal browser del client, ok? Come faccio a dire se è compatibile? Abbiamo detto se almeno uno dei campi è presente nella richiesta che arriva, ok? Se è presente sono passato attraverso la vista, se non è presente è la prima volta, ok? Quindi. If is compatible sono passato attraverso il form. Se quella cosa lì mi ritornerà invece falso, non sono passato attraverso il form Ok? e mi sono risolto tutti i problemi. Ogni qualvolta dovrò trattare un problema simile, cioè decidere se arrivo da un form vuoto o da una prima richiesta, mi basta chiamare quella funzione e verificare se è vera o falsa. Se è vera, sono passato attraverso il form vuoto. Se è falso, sono passato direttamente sul controller quindi sono in caso di prima richiesta ok? quindi qui la verifica che sto facendo dice prima richiesta oppure sono già passata attraverso il form allora se sono già passata attraverso il form e il form è valido vedete che il passo successivo è validator.validate con form bin, error bin quindi sono già passata attraverso il form e i dati sono validi allora cosa faccio? vado alla preview lineare, no? è quello che abbiamo detto sono già passato dalla prendiamo il powerpoint così sono già passato qua i dati che mi sono arrivati sono validi allora devo andare alla message preview ok? se invece una di queste condizioni non è valida quindi è la prima volta che arrivo oppure il bin non è valido perché ci sono degli errori dovrò andare alla view post message quindi se riprendiamo il nostro schema se c'è qualcosa che non va o è la prima richiesta devo fare questo ramo qua andare su alla view post message ok? quindi vedete che costruendo quello scheletro che sembrava una complicazione mi sono semplificato la vita di molto perché il mio controller è diventato un if se è tutto a posto, va avanti, se no, torna indietro. Fine. E non deve fare null'altro. Ha assolto completamente il suo compito. Ok? Allora, dove saranno i pezzi di codice che abbiamo scritto la volta scorsa? Perché qui non abbiamo ancora visto uno. Beh, il codice che abbiamo scritto per verificare se i campi erano corretti sarà nel message form validator. Cioè, in chi si occupa di controllare che il form dei messaggi che i dati inseriti nel form dei messaggi siano corretti. Il codice che si occupava di visualizzare il form ed eventualmente aggiungere gli errori di fianco finirà nella view post message, ok? Mentre il codice che visualizzava anteprima andrà nella message preview, ok? Quindi noi ci siamo creati l'infrastruttura, possiamo semplicemente trasportare i pezzi che avevamo già creato la volta scorsa. Allora, partiamo dal più difficile, il più difficile è il Message Form Validator, cioè quello che, dati i campi del form compilati, verifica che siano corretti o meno. Allora, guardate intanto l'inizio, vedete? Message Form Validator, quindi il nostro bin, finalmente, che estende, no, eh, scusate, non il nostro bin, il validatore del nostro bin, che estende il, valo, il validatore dei form, ok? quindi estendendolo sto ereditando le due funzioni che si chiamano IsCompatibleWith e Validate, di cui IsCompatibleWith è già a posto, non devo più scriverla, Validate la devo scrivere, perché devo decidere in quali condizioni il bin, di arro, il bin uh, del, che rappresenta il form è corretto oppure no. Okay? Quindi vedete che qua sotto ci sarà il costruttore vuoto come tutti i bin, e poi ci sarà questa riga qua che dice override, quindi sto implementando il metodo che mi è richiesto di implementare, cioè validate accetto come parametro il bin che rappresenta il form e il bin che rappresenta l'errore e inizio a lavorare e che cosa faccio? Beh, primo passo ho ricevuto poi il bin giusto perché io sono il validatore dei messaggi cioè dei, dei bin che rappresentano i dati dei messaggi e se qui mi arrivano i dati di un login non sono capace, ok? Quindi il primo passo è controllare di essere validatore corretto. Come faccio? Beh, prendo il bin e controllo che sia un'istanza di message form bin, che sia un'istanza del bin che sono capace a, val a validare, ok? Se è un'istanza di quel bin, vedete qua, if is valid, posso andare avanti. Altrimenti non sono capace, quindi per me non è valido, in realtà salto, ok? Allora, se sono capace a validarlo, iniziamo a fare la validazione vera e propria. Vi ricordate che i dati non sono validi per vari motivi, ad esempio perché non sono stati compilati, ad esempio perché manca lo username, o il titolo è troppo lungo, oppure il corpo del messaggio è troppo lungo. Allora, iniziamo e diciamo, se bin isempti, vi ricordate che tutti i bin di form estendevano la classe form bin che definiva il metodo isempti, vuoto, Ok? Ecco che ci torna utile, primo passo è vuoto, sì o no? In questo caso qua io dico, if not is empty vuol dire se non è vuoto, cioè se non è vuoto che cosa faccio? Controllo i singoli campi, se è vuoto vuol dire che quel bin lì non è valido, non andrà bene, ok? e non dovrò nemmeno controllare campo per campo perché so già che non sono stati compilati, ok? ipotizziamo che siano stati compilati se sono stati compilati andiamo a inserire i controlli che avevamo visto la volta scorsa esattamente okay? quindi primo controllo username username non deve essere vuoto e infatti qua diremo se message form bin bin vedete che qua io sto dicendo ok bin ho verificato che fosse di questo tipo allora lo uso esattamente con tutte le sue caratteristiche come un message form bin Get username, quindi il campo che rappresenta username, is empty. Cioè, se lo username è vuoto, se è vuoto c'è un errore, allora dirò non è valido, Ok? vedete is valid false, perché c'è un errore. E poi andrò a memorizzare l'errore nel nostro bin di errore, quindi dirò error, add error, e guardate il modo in cui lo memorizzo. Nome del campo, errore, quindi il nome del campo è username, e allora username is required, ad esempio Ok? Quindi è richiesto che ci sia lo username Stessa cosa che facciamo la volta scorsa Voi mi direte, già ma anche qua metti il nome del campo cioè, Abbiamo fatto tutto il giro prima complicato per evitare di ricordarci il nome del campo Ma qua lo metti Va bene, sì, è vero Ma questo scrivendo un validatore per un form ben preciso okay? Quindi è un'operazione precisa su quel form Devo ricordarmelo il nome del campo In tutti gli altri casi posso evitare Ok, quindi controllo username, passo successivo controllo del titolo, il controllo del titolo se vi ricordate era che il titolo non deve essere vuoto ma non deve essere più lungo di 60 caratteri. Ok? Quindi se è vuoto, if title is empty, dove title l'ho ottenuto prendendolo dal bin, ok? Se is empty, is valid è di nuovo false, ok? Perché è vuoto il titolo. Però l'errore sarà diverso, andrò ad aggiungere nel nostro bin di errore, in corrispondenza alla voce title, l'errore title is required. Cosa succede se avevo tutti e due gli errori, username vuoto e title vuoto? Beh, avrò nel nostro error bin due righe in quella tabella, avrò una riga che dice username, errore, è richiesto, un'altra riga che dice title, errore, corrispondente, è richiesto il title, Ok? Se invece il titolo c'è, quindi isenti non è vero, è falsa, vedete qua else, ma la lunghezza del titolo, vedete title.length è maggiore di 60 caratteri, allora c'è sempre un errore, quindi sarà sempre is valid false, ma in questo caso l'errore sarà che il titolo è troppo lungo. Quindi vedete che andrò sempre a fare la add, add error, ma sarà title, campo è sempre lui, ma dicendo title is too long ad esempio, il titolo è troppo lungo, guarda che devi riempire con al massimo 60 caratteri questo campo, ok? Stessa cosa dell'altra volta, ho cambiato l'errore, vedete che qua sto iniziando a guadagnare rispetto alla soluzione dell'altra volta perché se vi ricordate l'altra volta facevo almeno due controlli per ogni campo, uno all'inizio per decidere se era valido o non valido e uno poi per compilare il form, qui sto facendo un controllo solo. L'ultima parte che è il corpo del messaggio, di nuovo come la volta scorsa, quindi vado a prendere dal form, eh, form bin il messaggio, quindi vedete lassù che dice get message body, lo divido lungo gli spazi in modo da contare le parole ok? e poi dirò passo 1 è vuoto, se è vuoto il bin non è valido e l'errore è che il corpo del messaggio è richiesto, va inserito se invece non è vuoto ma è più lungo di 150 parole vedete che sono andato a contare l'array words che avevo riempito precedentemente con le parole non sarà di nuovo valido ma questa volta l'errore è che il, il colpo del messaggio è troppo lungo ok? Bonale della favola alla fine di tutti questi controlli se il bin non è valido avrò il bin così com'è con i suoi dati ma avrò l'error bin che è stato riempito con gli errori quindi l'error bin avrà al suo interno tutta una serie di coppie, nome del campo, errore che è avvenuto in quel campo. Che è esattamente l'informazione che mi serve per visualizzare gli errori nella vista. Ok? Questo è qua invece l'inizio che dice se era vuoto il bin, cioè se tutti i campi erano vuoto, erano vuoti, beh, non c'è nessun errore in realtà semplicemente, le, o meglio, non c'è nessun errore specifico c'è un errore generale, che mancano i dati vedete che qua, infatti, chiamo un add error che è un po' diversa perché non ha un nome di campo, ha semplicemente l'errore ok? questo significa che l'error bin sta facendo due funzioni contemporaneamente da un lato memorizza campo per campo l'errore ma quando non c'è un campo preciso su cui si verifica l'errore memorizza solo l'errore generale ok? Ok, teniamocelo a mente, la prima cosa che guardiamo adesso è vedere come è fatto l'error bin, così capiamo questa frase. Una volta finita la validazione, che cosa fa il validatore? Beh, va a impostare il campo valid del bin, va a segnare sul bin se è valido o se non è valido. Vedete qua che dice bin.setValid isValid. Quindi va a mettere dentro il bin il fatto che true è valido, false non è valido. Quindi il bin da questo momento in poi è marchiato. Cioè il validatore prende il bin, gli fa il timbro sopra e dice valido, puoi andare. Oppure non valido dovrà succedere qualcosa. Ok? E dopo averlo marchiato ritorna anche il risultato della validazione. Quindi ho un doppio controllo. Lo marchio e dico come l'ho marchiato. Vediamo come viene utilizzato questo. Ok? Quindi che cosa succede nel caso in cui io arrivi in prima richiesta? Beh, in prima richiesta otterrò il bin che ha queste caratteristiche, isenti, è vuoto, non è valido, perché è stato marchiato non valido, e avrò l'error bin vuoto. Ok? In presenza di queste condizioni, sono sicuro che arrivo dalla prima richiesta perché è un bin vuoto perché è stato creato in quel momento la tonka non è valido quindi in realtà non era un bin con i campi tutti vuoti perché sennò no sarei entrato in quel controllo lì e avrei aggiunto un errore generale ok e l'error bin è vuoto quindi occhio, io potrei trovarmi nella situazione in cui ho bin vuoto non valido ma error bin pieno in quel caso lì sono arrivato tramite la compilazione del form in cui l'utente ha schiacciato semplicemente invia. Ok? Quindi mi sono smarcato tutto il problema di prima semplicemente giocando con questi flag, okay? Che però sono comuni a tutti, quindi non lo devo mai più rifare. Semplicemente mi basterà estendere le superclassi. Ok. Andiamo a vedere l'error bin. eccoci qua l'error bin diventa di fatto un'estensione di quello che avete già visto in aula quello che avete visto in aula era un hash map no? cioè una tabellina che ha come chiave il nome del campo e come valore il nome dell'errore questo in effetti ha un hash map che è questa qua errors, è, ros, esattamente quella che avevate già definito col professore ma in più ha una lista di errori generici ok? Quindi quando io so su quale campo è venuto l'errore, riempo la map. Quando non lo so, riempo la lista di errori generici. Ecco che allora ci saranno due metodi ad error. Uno che riempie la map e uno che riempie la lista. Infatti, se andiamo a vedere qua sotto, eccoli qua, i due ad error. Uno dice campo errore l'altro dice semplicemente errore vedete che uno va a fare una put sulla map, l'altro va a fare una add sulla lista, ok? quindi semplicemente cambia dove viene memorizzato l'errore, errore specifico nella map degli errori specifici errore generico nella lista degli errori generici perché li voglio tenere distinti? beh immaginiamo il nostro form visualizzato c'è un errore che dice tutti i campi sono vuoti a quale campo lo associo quell'errore? a nessuno sarà un errore che appare all'inizio ad esempio dice questa forma non è stato compilato. Ok? Quindi mi serve averlo distinto dagli altri. Ok. Quindi add get, ovviamente. Quindi io avrò setter e getter sostanzialmente. Posso aggiungere errori, ma a un certo punto dovrò anche poter recuperare gli errori che sono memorizzati nel BIM per poterli visualizzare. Okay? E anche qua saranno in due forme. Uno è quello che, dato un campo, ottengo l'errore associato a quel campo, l'altro è dammi tutti gli errori generici quindi vedete che c'è string field gli passo il campo e tengo indietro l'errore oppure get generic errors che vuol dire non ti passo niente dammi tutti gli errori generici sì Io una domanda pratica, per fare le sì per le due, per come la una sì In realtà no, potevate farla benissimo oggi senza l'infrastruttura. con non è Certo, ma infatti non era richiesto, voi potevate risolverlo senza infrastruttura, avreste incontrato i problemi che oggi avremmo risolto, ok? Bastavano i... tutti i dati che vi servivano, li avevate, quello che facciamo oggi è imparare la soluzione più furba, Ok? Quindi voi avevate la necessità di creare due BIM e tre JSP e con quelle arrivavate alla soluzione. Vi sareste accorti di questi problemi di cui abbiamo parlato oggi? Quindi che dovete fare una richiesta, request, che il parameter e c'è la possibilità di sbagliare? Che vi sareste in qualche modo incasinati a capire se il form era vuoto oppure se era la prima richiesta? Lo scopo dell'esercitazione era proprio quella, cioè farvi incontrare difficoltà per capire che così non andava bene che ci voleva ancora un po' in più okay? quindi lo scopo è sempre quello voi troverete sempre una soluzione più complicata della minima Ok? perché se no non impariamo Ciò non vuol dire che non potete farlo di solito quando vi viene data un'esercitazione un voi avete tutti gli strumenti per risolverla. dopodiché nella soluzione che vi forniamo ci sono tutti quegli strumenti ma usati nel modo migliore possibile Ok? quindi è proprio solo una distinzione e non c'è modo diversamente, se no dovremmo avere due esercitazioni. Una per fare la soluzione così, così, e due per prenderla, smontarla e rifarla. Ok? Il problema è quello. Ok. Continuando, e abbiamo praticamente finito, ancora due cose di utilità. Che sono, verifica se ci sono errori. Verifica se ci sono errori vuol dire è vero che io posso chiedere dammi tutti gli errori, però mi è molto più comodo dire ci sono errori, ok? Quindi a posto di andare a, a vedere uno per uno i campi, ad esempio se ci sono errori, semplicemente chiamerò questa funzione booleana che mi dice ci sono degli errori nei campi, in qualunque campo, sì, no. Ci sono degli errori generici, sì, no, ok? Quindi sono tutte utilità che aggiungiamo. Ok? form bin, adesso l'ultima cosa che ci rimane da vedere ma in realtà potremmo anche non vederla perché è esattamente quella che avremmo fatto quindi esattamente quella che avreste fatto nella soluzione base è il form bin, come è fatto? è un bin che contiene un numero di campi pari al numero di campi del form e i setter dei getter corrispondenti e infatti vedete che ha apriamolo un attimo, avrà come campi titolo, username, message body e la data, perché vi ricordate che noi creavamo la data in automatico, ok? E i corrispondenti setter e getter, quindi qua giù vedrete che ci sarà get title, set title, get username, set username, get message body, set message body, get creation date, set creation date, ok? Quindi esattamente come l'avremmo creato poi in più dallo scheletro che abbiamo definito oggi c'era il metodo isenti che ci dice semplicemente se quei campi sono tutti vuoti oppure no ok? ok bene abbiamo visto tutta la parte che sta dietro alle pagine abbiamo visto come è fatto il controllo, vediamo le due viste poi abbiamo finito Partiamo dalla vista semplice, così ci lasciamo per ultima la più complicata. La vista semplice è la preview. Cosa si fa nella preview? Visualizziamo il messaggio. Dove abbiamo i dati del messaggio? Nel bin che rappresenta i dati del form, che a questo punto è stato marchiato come valido e possiamo utilizzare. Quindi qua su avremo una riga. in cui si dice non guardate tutta la, la, la sintassi HTML in più attorno, perché poi vi spiegherò che cos'è. Guardiamo la sostanza, la sostanza dice se post message form data is valid, quindi controlliamo ancora una volta che sia valido, ma se sono arrivato qua è valido, se è valido metterò H5 titolo post message form data.title ok? poi Simple date format, vi ricordate che per formattare la data si, si utilizza un oggetto simple date Format. Auto.print, la formattazione della data di creazione che è memorizzata nel form okay? Dopodiché, sotto nel paragrafo successivo No, poi mettiamo trattino, nome dell'utente, vedete postmessage from data.username Dopodiché apriamo un altro paragrafo e mettiamo il corpo del messaggio Ok? questo è esattamente lo stesso codice della volta scorsa identico ok nulla di che era la versione... questa qua era la vista più facile la vista un po' meno facile ma in realtà era di nuovo uguale a quella dell'altra volta eccola qua e la view post message che è quella che visualizza il form ok di nuovo tralasciate tutto il la sintassi html che vi spiego andiamo a vedere la sostanza la sostanza dice qui c'è un form vedete form metodo post action il controller poi c'è eccoci qua prima cosa allora non guardiamo ancora che cosa vuol dire questo questa classe, ma guardiamo solo il campo, fieldset, Fillset identifica in HTML un insieme di campi, ok? Nel nostro caso identifica tutti i campi che formano il form. A quel campo lì io aggiungerò una classe errore, una classe di stile, che mi permette di, ad esempio di visualizzarlo tutto rosso, ok? Quando? Quando ho degli errori generici. Ed ecco ad esempio il primo uso di as generic errors. Guardate qua, dirò, scusate. Um, se ho degli errori generici assegno la classe errore lo stile errore al form altrimenti non gli assegno nessun stile ok? quindi cosa sto introducendo in più qua? lo styling della pagina okay? quindi la faccio diventare rossa banalmente se ho un errore generico tutto il form sarà rosso perché è tutto sbagliato se l'errore non è generico no dopodiché se ho degli errori generici, che cosa faccio? beh, li devo visualizzare, fare una lista di questi errori sennò come fa l'utente a capire quali sono? quindi avrò semplicemente un for each che dice per ciascuno degli errori generici vedete, string current error post message error data get generic errors quindi per ciascuno degli errori generici se ce ne sono, se no non viene eseguito vai a aggiungere un errore quindi uno span al cui è interno scrivi il messaggio di errore ok quindi primo passo ci sono errori generici sì se ci sono itero sugli errori generici e li scrivo prima del form ok chiaro secondo passo i controlli che abbiamo fatto la volta scorsa come erano ci ricordiamo che erano ricompilo il campo e se c'è un errore visualizzo l'errore di fianco ok Ricompilo il campo, eccoci qua, input type text, name username, value, guardate qua, prendo il campo dal bin, post message from data, punto username, ok? Cosa succede se sono arrivato qua perché ho fatto il giro la prima volta? Il bin è vuoto. E cosa succede se il bin è vuoto? Username è virgolette virgolette, quindi il campo rimarrà vuoto, Ok? quindi scriverò un form il cui campo di testo username è vuoto, non c'è niente dentro quando devo andare a visualizzare l'errore cosa farò? vado a recuperare l'errore corrispondente a username, ma se la prima volta col giro che abbiamo fatto prima mi ritrovo in una condizione per cui anche l'error bin è vuoto ok? quindi quando faccio get error username ottengo null niente, non c'è, finito okay? ottengo null quindi salto la visualizzazione degli errori se invece ci fosse un errore non ottengo null ma ottengo un errore ben preciso che è quello associato al eh, username in questo caso e allora se c'è un errore lo visualizzo all'interno di un campo span come facevo l'altra volta okay? quindi esattamente come la volta scorsa solo che i controlli non li faccio più direttamente sulle variabili della richiesta ma li faccio sul bin ok e utilizzando i due bin perché l'errore non ce l'ho più pronte a disposizione come ho fatto l'altra volta arcoding in qualche modo ma ce l'ho all'interno del bin di errore stessa cosa faccio poi sul titolo vedete qua autocompilazione del titolo riempendo il campo value e dopodiché se c'è un errore è diverso da null pubblico l'errore. Vedete qua che di if ce n'è uno solo, l'altra volta ne avevamo scritti due, Beh, perché i due if li abbiamo spostati nel validatore, no? Quindi nel campo, nel bin scusate, di errore abbiamo già l'errore corretto che sarà titolo vuoto oppure titolo troppo lungo. Infine, message body, stessa cosa, quindi autocompilazione, che è qua su, in mezzo alla textarea, okay? questa parte qua, quindi all'interno del campo textarea rimettiamo il dato del form bin e se c'è un errore visualizziamo lo span corrispondente, ok? Quindi questa qua è paro paro la parte del form della volta scorsa, identica, solo che gli errori posso posto di verificarli al momento li prendiamo dall'error bin. ok, proviamo a lanciare il tutto e a vedere che cosa viene fuori, così abbiamo il modo per capire cos'era quella roba di HTML in più che vi ho detto non guardate, ok? Entriamo direttamente sul controller e notate che il form è leggermente più bello della volta scorsa, ok? A questo sfondo grigio, le, le scritte sono un po' più decenti, pulsante blu, stondati e così via. Allora, tutta quella schifezza che c'era di HTML in più serve per fare questa roba, per dargli uno stile, ok? In particolare, lo stile che gli stiamo dando è uno stile che è definito in una libreria che si chiama Bootstrap, che è la libreria che definisce gli stili di Twitter, ok? Poi impariamo a usarla. Quindi qua siamo andati a recuperare le librerie di Twitter che sono libere e accessibili e le abbiamo utilizzate per formattare il nostro form in un modo un po' più professionale. Okay? Il form è lo stesso, vedete che sono arrivato la prima volta, nella barra de dell'URL c'è Dupost Message, quindi sono entrato sul controller, il controller ha verificato che il bin fosse vuoto ma che non ci fosse errore perché era la prima volta ci ha rispediti sulla vista senza farcene accorgere, quindi ha fatto una forward e la vista si è occupata di visualizzare il form senza mettere nulla né nei campi né nella zona riservata agli errori. Ok? A questo punto schiaccio in via. Se schiaccio in via sono proprio in quella condizione in cui l'utente in realtà ha visto il form, l'ha compilato ma non ha messo niente dentro. Vediamo se tutto il nostro, tutta la nostra complicazione funziona. Questo è l'effetto. Ci siamo accorti che non è più una prima richiesta, quindi siamo andati a compilare l'errore generico. Dopodiché, vi ricordate che si inseriva quella classe Error all'interno della definizione dello stile del form? Quella classe Error ha questo effetto qua, mi fa diventare rossi tutti i campi. Qui mi sta dicendo: occhio, è tutto sbagliato, perché? L'errore generico è quello lassù: tutti i campi, cioè tutti i campi. In realtà, i campi obbligatori vanno riempiti quali sono i campi obbligatori? vedete che io di fianco alla label di ogni, messaggio, di ogni campo ho messo un asterisco e qua sotto l'asterisco dice required fields quindi nel nostro caso sono tutti obbligatori ok? sono tutti obbligatori perché le nostre regole di verifica del messaggio era che non fossero vuoti e che rispettassero il titolo, la lunghezza di 60 caratteri e il messaggio, la lunghezza di 150 parole ok? va bene, allora adesso proviamo a compilarne uno e vediamo che se funziona tutto deve sparire l'errore generico e comparire l'errore preciso in corrispondenza dei campi errati ok? quindi mettiamo username non tocchiamo gli altri e schiacciamo invia vedete che sparisce l'errore generico perché a questo punto quando faccio la verifica mi accorgo che il form è stato compilato ok? però mi accorgo anche ad esempio che il titolo è vuoto e il messaggio è vuoto quindi visualizzo i due errori specifici di fianco ai campi che danno errore. Se adesso vado a riempire il titolo e gli metto più di 60 caratteri, dato che il codice è lo stesso della volta scorsa, dovremmo avere errore. Quindi vado a mettere tutti i nostri 60 caratteri e vedete che viene fuori un errore. Occhio, il titolo è troppo lungo, riempilo con al massimo 60 caratteri ok? allora proviamo a riempirlo solo con 60 caratteri mettiamo titolo di prova ad esempio mettiamo un nome utente furbo che ne so, Pippo beh, immagino che ci crediate che anche il messaggio funziona ma se noi facciamo così vedete che controlla solo più il messaggio perché tanto l'infrastruttura ormai è pronta no? E la stessa volta scorsa l'abbiamo verificata proviamo a scrivere un messaggio valido e vediamo l'anteprima Scriviamo questo messaggio di prova, ok, schiacciamo invia e otteniamo il nostro messaggio, l'anteprima, anche questo in stile tweet, tra virgolette, no? quindi titolo, corpo del messaggio e a destra data e nome dell'utente, ok? Quindi anche qua, semplicemente, rispetto alla volta scorsa, in più c'è lo stile. Ok. Quindi questa qua era la soluzione generale. Avete dei dubbi? Qualcosa in cui vi siete persi completamente? Volete pensarci e chiedere la volta prossima? Allora, questa qua era ovviamente una lezione in cui vi ho scaricato un certo tot di informazione in più addosso, perché poi dobbiamo usarla per lavorare dopo, quindi... Tutto questo scheletro ve lo ritrovate nei passi successivi, non dovete inventarlo, ok? Ecco perché ce n'è di più rispetto alla soluzione base, perché se no andiamo avanti dopo. Uh, se volete vi faccio vedere come funziona il pezzettino che gestisce la richiesta. Vi ricordate che all'inizio vi ho detto questo non guardiamolo, ve l'ho solo raccontato. E dopodiché direi l'esercitazione 3 la guardiamo direttamente la prossima volta, quindi vediamo il testo vediamo lo scheletro provate a risolverlo per mezz'ora e poi proviamo a risolverlo assieme okay? così partiamo a, freddi, a freddo scarichi senza tutta questa roba in testa okay? che magari funziona meglio allora proviamo ancora a tornare indietro laggiù per tornare indietro laggiù ritorniamo sul nostro validator e andiamo a vedere questa cosa qua questa roba qua è Java avanzato si chiama reflection e permette di andare a runtime a capire come è fatta una classe ok? questo non dovete ricordarvelo lo prendete e lo usate ci tengo a sottolinearlo okay? quindi non, non spaventatevi non dovete essere in grado di scriverlo per questo ve lo do io ok? però almeno capire come funziona è utile come funziona? dice va bene ho un bin e ho una richiesta devo verificare che se nella richiesta c'è almeno un dato che è compatibile che può essere inserito nel bin se chiamo la set property asterisco beh parto e dico intanto non è compatibile perché non ho ancora verificato un bel niente quindi assumo che non sia compatibile Dopodiché, primo passo di reflection qua dico tu bin quali campi hai cioè quali variabili di distanza hai vedete get class, get declared field quindi di fatto è come se andassi a leggere il sorgente del bin e a elencare le, istanze, le variabili di istanza che sono state dichiarate nel nostro caso che cosa sarà username, title, message body, creation date ok ho questa lista di istanze allora adesso che ce l'ho cosa faccio vado a verificare se nei post data o get data che mi arrivano con la richiesta esiste almeno una coppia nome valore in cui la chiave sia uguale alla variabile di distanza ok? perché sappiamo che la set property funziona così quindi parte e dico per tutti i campi dichiarati quindi da i uguale a 0 a i minore della lunghezza dell'array dei campi dichiarati faccio request get parameter nome del campo che è esattamente quello che facevate voi a mano, vi ricordate che facevate request get parameter, un nome del campo del form, ok? Io sto facendo la stessa identica cosa, ma il campo lo imparo da solo leggendo come è scritto il bin, ok? Quindi è solo quella la parte avanzata, non commetterò mai errori perché io leggo chi... come avete scritto voi il bin, quindi se avete scritto il bin correttamente questo funziona, ok? Il vantaggio è solo quello. Allora se c'è il parametro, metto iscompatible a true e esco. Fine. Sono sicuro che la set property asterisco, se almeno uno dei parametri coincide, imposterà un parametro. Se finisco tutte le variabili di distanza e non ne trovo neanche una, e eh beh allora non è compatibile, perché se chiamo la set property asterisco non le riempirò mai. Ok? Quindi se finisco ritorno direttamente iscompatible senza cambiarlo e rimarrà falso. Quindi il tocchetto è solo quello. Qui praticamente al posto di farvi scrivere a mano tutte le volte il nome del campo e farvi ricordare qual è il campo, lo scrivo andandolo a leggere. Ok? Questo di nuovo non dovete ricordarvelo, era so solo per capire come funziona. Ok Direi che per oggi di lavoro di carne ne abbiamo messa al fuoco. Ultima nota operativa, vi ho messo come link, se volete iniziare a guardarlo così la prossima volta lo guardiamo meglio, vi ho messo un link a Bootstrap di Twitter, che diventerà la nostra libr libreria per lo, per lo styling delle pagine, okay? di qua in poi complicheremo sempre di più le nostre pagine, cercheremo di farle sempre più valide anche dal punto vi di vista visivo, quindi tendiamo a utilizzare quella libreria. Trovate il link alla documentazione e a dove si può scaricare uh, la libreria, sull'esercitazione, ok? È molto chiara la documentazione, ma la volta prossima la spieghiamo le cose che ci servono. A questo punto direi che va bene così, ci vediamo lunedì e affrontiamo da zero la terza esercitazione, ok?